Presidente come è andato ieri? Avete riposato contro. bene? Lui, sì. insomma, non sì, lei... è impegnato nel vertice Bene ma poco, perché abbiamo fatto molto tardi, stiamo lavorando, oggi portiamo la Nadef in Consiglio dei Ministri che è il primo documento ufficiale per la programmazione economica, quindi diciamo preannuncia la manovra di bilancio la prima bella notizia è che sterilizziamo l'incremento dell'IVA neutralizziamo le clausole di salvaguardia quindi i 23 miliardi ci sono li abbiamo trovati. Adesso stiamo completando perché c'è ancora qualche copertura che ci manca ma siamo molto ambiziosi. Le riduzioni non ci delle tasse una... in busta paga ci saranno pure? Guardi il mio obiettivo è assolutamente dare più soldi in busta paga agli italiani e ai lavoratori dipendenti quindi secondo me è giusto che in questa congiuntura economica ci sia il cuneo fiscale al, a favore dei lavoratori? Lo abbiamo scritto nel nostro programma economico. Quindi non, non si parla più di rimodulare l'IVA? Guardate, qui c'è un equivoco. Il mio obiettivo è quello di consentire addirittura di abbassare l'IVA. A me piacerebbe, e stiamo lavorando per portare, per esempio, a beneficio di tutti gli italiani, le bollette dal 10% per cento di IVA al 5%. Mi piace che le famiglie meno abbienti abbiano la possibilità di comprare pasta, pane, frutta fresca, eh, latte che adesso è al 4% all'1%. Per, per fare questo ovviamente dobbiamo incrementare l'utilizzo anche di mezzi di pagamento alternativi a quelli tradizionali del contante. Però attenzione, per fare questo dobbiamo fare un piano io ho parlato di un patto con tutti gli italiani, con tutti i cittadini, significa allora per completare questo piano dare la possibilità a tutti, anche a chi dovrà una carta di credito, non se lo può permettere, una carta di debito, un bancomat, chi non ha un conto corrente in una banca, di poter accedere a questi mezzi elettronici di pagamento, quindi a costo zero, senza provvigioni, alla portata di tutti. Insomma Ci sono tanti modi e stiamo valutando questo piano, complessivo. Quindi Quello che vorrei chiarire è che io sono andato in Parlamento non a chiedere e ottenere che non aumentasse l'IVA, appunto, la sterilizzazione dell'IVA. Io sono andato in Parlamento e ho ottenuto la fiducia per realizzare una svolta verde, per perseguire l'evasione e contrastare l'evasione delle tasse, per realizzare la modernizzazione del Paese la digitalizzazione dell'intero comparto per eh, promuovere gli investimenti, far volare l'Italia. Quindi non mi posso accontentare solo di sterilizzare l'iva. Grazie. La, le commissioni su chiusa, le carte, il banco. Ma... ma infatti il meccanismo e la logica a cui stiamo lavorando è di incentivare, di rendere eh, di beneficiare le persone per indurle a utilizzare questi sistemi che ovviamente ci consentiranno di contrastare l'evasione. E' quello è il grande obiettivo. E' lì che io ho preso un, un impegno, con gli italiani mi sembra condiviso da tutte le forze politiche, dobbiamo pagare tutti per pagare Però, di Presidente, meno. Però lo scontro tra le forze politiche è sugli aumenti selettivi dell'IVA. Questi aumenti selettivi possiamo assicurare che, ci, che non ci saranno, possiamo assicurare che ci sarà una sintesi? Stiamo lavorando a un piano proprio per eh, raggiungere tutti questi obiettivi che vi ho annunciato. Lasciateci qualche giorno di tempo. Fare il mediatore, Presidente, non è tutto e 1, diciamo, quando dovrà mediare No, guardi, mediatore, qui non si tratta di fare il mediatore, io sono il riformatore del paese e questo è il mandato che ho per tutti gli italiani. Grazie.